Mentre continuavo. Ah, mi sono fatto malissimo! Mentre continuavo. Ah, senti, mi tolgo. Mentre continuavo il mio libro, mi sono reso conto di quanto caldo facesse. Signori, benvenuti in. Estate. Effetti collaterali. Che poi in realtà l'estate è bellissima. A parte il caldo, il sudore, la salita oh. in casa, ragazze fighe che tanto non te la daranno mai, voglia di starsene sotto il piumone, ma facendo caldo sudi, quindi ti scopri, ma essendo sudato hai freddo, e quindi preghi che ci sia più caldo, ma se ci fosse davvero più caldo ovviamente ti scopriresti, e suderesti comunque ancora, e tutto questo perché la mia vita è una sfiga continua. Ti svegli mm. e pensi, oggi finisco di studiare, vedo i miei amici e perché no vado pure in palestra. Ma tanto sai già che le cose che farei saranno ben diverse sopprimetemi allora pensi vado al mare ma poi ti svegli senza maglietta davanti allo specchio devo andare in palestra assolutamente così chiami la tua grande amica Giulia fissata con la palestra zaria zoiosa zoiosissima dimmi pronto Giulia devi assolutamente aiutarmi devo dimagrire Zaia, Zaia, stai calmo, ok? Ti aiuto io, va bene, ok? Ti aiuto io, allora, facciamo domani alle 7 in palestra, va bene? Domani alle 7, alle 7 è un po' tardi, possiamo fare un po' prima? Ah, presto. E va bene, allora facciamo alle 6 così andiamo anche a colazione insieme, ok? Ok, perfetto, alle 6 così facciamo anche colazione insieme. Ok, ciao, ciao. Eh, come colazione? Ciao, ciao, Scusami, ciao, ma ciao. intendi di mattina? No? Ciao, ciao. E in quel momento ti assale l'angoscia perché tu avevi capito alle 7 di sera. alle 5 suona la sveglia ma tu sei andato a letto tardi perché tra caldo e playstation 4 non hai dormito no non è product placement sony pagami quindi non ti svegli subito la tua amica continua a chiamarti tu ti svegli prendi il telefono ma ti accorgi che è mezzogiorno e è un po' tardino per raggiungerla quindi blocchi il numero la blocchi da facebook ma poi ti ricordi che vive esattamente vicino a te e quindi scappi Se il video ti è piaciuto ti prego di mettere un bel mi piace di condividerlo su Facebook e di commentare qui sotto scrivendomi cos'è per voi l'estate. Lascio in descrizione il link per seguirmi su Facebook, sulla pagina Facebook o su Instagram, dappertutto, per il link anche per casa mia e iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'avete perché ho fatto questa cosa? Non, non, non ha senso però vabbè ho riattivato i commenti quindi scrivetemi tutto quello che volete tanto li approverò sempre tutti quindi per dire boh spammate i vostri canali tanto non tranquillamente. Io torno a scrivere il mio libro che uscirà entro quest'anno, sono un sacco contento che mi state facendo davvero tante domande per questo libro, continuate così, eh, niente, io vi saluto e vi auguro davvero una buona estate e grazie davvero tanto per tutto il supporto che mi state dando, eh, vi invito a seguirmi anche sui social perché sicuramente resteranno molto più aggiornati di YouTube soprattutto nel periodo estivo, eh, io vi ringrazio ancora tanto e niente, vi voglio bene, davvero tanto, grazie di cuore. Sacco di domande. Mi sono dimenticato de dell'audio, cioè sto a parlare da solo in questo momento. Io, porca puttana.